Eh... <laughs> Eh, ragazzi non è di questo video, ma un giorno in futuro il buon Edo mi ha detto che dovrò sedermi su questa moto E dopo questo video non so se ci saranno altri video sul canale del Dodo Ragazzi benvenuti in questo nuovo video, siamo in questo momento VR Corse dal buon Edo In realtà in questo video ragazzi avete visto dal titolo che voglio spiegarvi i costi che bisogna affrontare per fare una giornata in cross Siccome un po' di voi me l'hanno chiesto, il mondo dei motori è molto costoso Però secondo me per girare in cross a livello non si spende un cavolo ragazzi Uno dei primissimi costi a affrontare durante una giornata di cross Come mi stava facendo notare il buon Edo È la benzina Non tutti ce l'hanno gratis come a mio cugino Mazzuoli Che c'ha qui eh, Secondo me con due e mezzo, quattro tempi 20 euro di... Benzina vi possono bastare per una giornata Sei ubriaco, Molti meno Molti meno, infatti. Tanto finché non, non dai gas Quindi noi non siamo inclusi in questa cosa Non consumi niente praticamente Ovviamente ho escluso dalla partenza L'avere una moto Che varia un sacco il prezzo se è una moto usata o nuova Però l'accessorio principale Da prendere quando si va a girare in cross, Ovviamente è il mezzo per trasportare la moto Che nel mio caso perché sono molto budget E molto principiante Il carrello con diciamo 600 euro stavate benissimo io l'ho comprato usato 700 euro L'assicurazione non c'è sul carrello perché in realtà è già con la macchina Quindi col gancio quando avete il gancio è già compresa Se no un furgoncino attrezzato con il parquet E basta per partire secondo me vi basta e avanza avere un carrello del genere Oggi pista nuova, siamo a Croppa d'Adda Allora vediamo qui quant'è l'ingresso, di preciso non lo so, di solito si aggira tra i 20 e i 30 euro Ah giusto ragazzi, in ogni pista poi eh, ci vuole la licenza, ricordatevi Varia poi ovviamente se la fate amatore o pro La licenza amatore siamo sui 140-150 euro Come costo c'è da aggiungere ovviamente anche questo Costo in grassa pista 25 euro, ne aggiungiamo al conto, poi facciamo alla fine un bel recap per rivedere quanto abbia speso in totale per questa giornata Ma ora che ci siamo cambiati, parliamo di attrezzatura, allora, stivali, trovate una buona offerta, stivali su 200 euro Ginocchiere, tutori, come quelle che sta usando tipo Edo, non le pagate le nuove costano 500 euro Eeeh! Yeah! Le sue già costano 500 euro, però io vi dico io ne ho prese molto più basiche e le ho pagate 200, 250 euro anche quelle E poi ovviamente tutto il completo che lì ragazzi variano dal modello, il tipo eccetera eccetera Lasciamo stare sempre le attrezzature quelle che hanno già un po' tutti, quindi il casco, guanto, mascherine Non facciamo troppo i non, precisi, non entriamo proprio nel dettaglio ma analizziamo proprio i costi più fissi del motocross ecco microfono dentro il casco finalmente per potervi parlare anche intanto che faccio cross ricordatevi di mettere sempre grasso catena quindi primi giri di adattamento si entra piano e si vede com'è fatta la pista Ah, mi devo ricordare di non urlare, sennò vi assordo Non ho mai guardato nemmeno un video su YouTube di questa pista Quindi non ho proprio idea di come sia Attenzione, qua un primo salto Pian piano, che non so quanto sono lunghi Lascio passare dietro È dentro! È dentro! Preciso! Un po' larghino, perfetto, geometrico Speriamo anche a codarci, in realtà Perché almeno vedo loro che saltano E so che è un salto e non è uno scrub Attenzione, qua vanno piano Vanno piano, boh, non si sa perché. Ah, stancillando anche loro. Dai vai che sennò mi spari tutto addosso. Comunque far cross e parlare ragazzi è difficilissimo. Facciamo passare Roby. Vai Kiko! Vai! Dietro il 4 e mezzo ragazzi, stateci lontani perché vi sparano dentro delle secche! Primo già sono andato lungo e non me l'aspettavo, non mi ricordavo che era corto dei due Attenzione, un Edo Mazzoli incazzato, mi supera così Aia, i sassi in faccia Edo Sta tutto in piedi, siamo in piedi anche noi Tutto in piedi, si siede qua Dentro, oh, andava via avanti davanti come al solito Adesso qua mi sparerà in faccia di tutto Aia, porca p***a dentro dentro dentro pazzo non sono riuscito madonna che proiettili che arrivano in rettilineo devo fermare la vettorina ma io porca che male ma fa c***a devo sopra devo Esco un attimo, ma che cazzo si esce da ah, qui? Ho sbagliato tutto, sono uscito dall'entrata Tanto non c'era nessuno, sorry italian Bella però, mi piace come pista Back. ragazzi, petizione per le piste di cross Questi cazzo di sassi qua, un madonnamento unico È una la moto dritta Affangu ah, Ok primi giri fatti Si formano un po' di break bumps in giro, però... Devo dire che sto imparando a stringere abbastanza la moto con le gambe Quindi non mi sto stancando Gli avambracci ce li ho morbidi Mi si stancano le mani nel senso le dita proprio mi fanno male Però quello penso sia le vibrazioni in generale Si prende qualcosina da mangiare 10. Una focaccina piccola Un toaster Bounty Acqua e un tè e Per 10 euro circa Quindi aggiungiamo la spesa Altre spese importanti? Da affrontare quando si va a far cross L'ospedale No eh. Cioè quotidianamente nella giornata in pista classica A parte olio cos'altro ci può essere L'ospedale Niente Niente altro, vero cioè non c'è cioè, Alla fine le gomme ragazzi dipende da che gomma è da quanto vai Dipende dal un sacco di cose Se vai a girare Però... se vai nella sabbia durano di più Se vai nel duro Esatto Invece quando si va in pista da strada Ah. E... Scordiamocelo Infatti ragazzi vedo che è ricco in moto esatto e non corre perché è talmente ricco è che... talmente ricco che c'è a buttare Vabbè butta Se fossi ricco e tranquillo che qualche gara la farei <ride> e non sarei a girare col cross con te <ride> questo però è il bello del cross in realtà al di fuori della spesa iniziale della moto bene o male nella quotidianità non costa tanto se chi sta guardando questo video sì. sogna di diventare pilota di motocross cioè comincia a costicchiare anche il motocross perché devi stare in giro 3-4 volte a settimana perché noi stiamo parlando alla fine dell'amatore quindi uno che va a girare una volta a settimana ah, non è che costa Così tanto di più Rispetto ad andare in bici in downhill eh? Oh il mezzo Guarda che siamo lì Poi la manutenzione È vero Costa un pelino di più in cross Ma non è che stiamo parlando Di cifre Miche esorbitanti Quindi in realtà Ci sono delle bici Che costano più Delle moto da cross Assolutamente Tu che giri da tanti anni Comunque ma E vita. fai tutte e due gli sport no? Sì sì no uguale che... le cose mantenute sempre un po' bene esatto ma... poi se, se sei un, bici, un, un, bici un bici. Roby Borgo che spacca le gomme così mm. Roby non apre niente non più tasselli sono tutti rotti Che? esatto sta dicendo giusto ce li ha tutti nel petto ce li ho tutti io qui nel petto ragazzi allora facciamo una partenza con ciò vuol dire che cascasse il mondo io devo entrare per primo bastarda Roby ha chiuso, ha chiuso, no! Cascasse il mondo io devo entrare per primo no! Ah, no! Incrociamo! Minchia, mi che ha tirato tre proiettilate anche sulle palle. Madonna! Oh! oh! oh shit! L'ha rischiata Roby Che giornata! Ah, che stecca che mi ha tirato sul petto Che male figa ma che cazzo di testa che tira Mica ah, ah, ah. minchia hai piatto 2,60 sullo sterno qua oh. allora un minuto di silenzio per il petto di Toto che è ancora un po' il dolorante il mare, il mare, il mare. quindi tra i vari costi ragazzi aggiungete sempre qualche euro per il sassate che vi prendete che vi fanno perdere l'autostima adesso ultima spesa della giornata ragazzi spesa d'obbligo dopo aver girato gelatino spesa io non finale. lo maggio il gelato e devi rovinare anche questa Niente. scena Cioccolato fondente e ricotta e fichi sì. I polli non sanno che nella coppetta c'è più gelato che sul cono Eh non ci, non ci crede Tutte le volte che andate a prendere il gelato paga sempre Vi aspetto Allora, traiamo un po' le conclusioni di questa giornata Ho diciamo riassunto un po' le spese in tre macro categorie Le spese per iniziare a far cross Le spese giornaliere che si affrontano tutte le volte che si va a far cross E le spese una tanto Chiariamo subito che tutti i valori che vi dirò ragazzi sono indicativi Questo è per dare l'indicazione a chi magari di voi è interessato ad andare a far cross Quanto può costare Ma partiamo con le spese per iniziare Diciamo che una moto usata spendiamo dai 2000 euro in su indicativamente La licenza poi FMI Sport costa 140-150 euro Un carrello partiamo da una base di 600 euro E poi tutta l'attrezzatura quindi casco, protezioni, completo eccetera Che io ho indicato con un valore di 500 euro Quindi diciamo che di partenza per iniziare a far cross bisogna spendere una cifra di circa di 3250 euro eh, È indicativa ragazzi, puoi spendere di più ma si può spendere anche di meno, ma adesso voi direte sì, ma costa molto di più andare a girare, in realtà no ragazzi perché nelle spese giornaliere alla fine c'è la benzina della moto che sono 20 euro, l'ingresso alla pista che 25 euro abbiamo speso oggi ma può essere 30 euro, comunque teniamo una media di 25 euro, il grasso catena che io ho stanziato 10 euro ma ragazzi in realtà è la bomboletta che costa 10 euro ma la bomboletta vi dura più di una volta, vi dura magari 3-4 uscite, il pranzo potete portarlo al sacco, poi ragazzi fondamentale gelato offerto sempre dal buon Matsu. tutte le volte che si fa far cross si spende dai 60 ai 70 euro, ecco. E quando andate a girare in un bike park magari il giornaliero vi costa 30-35 euro. Anche lì avete il pranzo eccetera eccetera, quindi in realtà non costa molto di più. Forse la parte che può costicchiare un pelo di più sono quelle spese che ho classificato come spese una tantum. Dove appunto nella manutenzione ovviamente la moto costa un pelino di più della bici. Eh, Vanno cambiate le gomme, il cambio dell'olio ogni 10 ore, ma... Tira un po' di più I filtri Che dovete magari comprarvene Qualcuno in più Da tenere di scorta E l'olio filtro Eccetera Robe del genere Qui non ho quantificato Dei prezzi Sono spese che Affrontate Quando servono E anche lì però È come andare in bici Rompete il freno eh, Ragazzi dovete tirare fuori I soldi del freno Questo video Spero sia stato utile A un po' di persone Che magari vogliono Avvicinarsi al mondo Delle moto Vi consiglio di provare A far cross Perché è uno sport Anche molto simile Alla bici Soprattutto variare Cambiare ogni tanto La propria disciplina Magari a cui si è abituato Per cercare nuovi stimoli Fa un sacco bene Niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia stato utile E vi sia piaciuto Lasciate sempre un like Che è sempre apprezzatissimo Iscrivetevi soprattutto Che anche questo è gratis Ve lo dico sempre Ma vi romperò le balle all'infinito Noi ci vediamo al prossimo video Bici Moto Qualsiasi altro sport Vedremo Bella